chiedere ad alcuni di voi se vogliono intervenire, dire la loro esperienza la loro visione, dialetto, le loro esperienze di vita, eh, vorrei solo fare una piccolissima, brevissima considerazione su uh, un'affermazione eh, scritta de, del professor quando, appunto di cui ho tra parlato poco fa, ossia, io ho un dialetto, mi corrette se intendo il suo pensiero, eh, perché è una lingua morta, io riesco a scrivere nel dialetto in quanto lingua d'arte proprio perché è morto, o comunque morente, meglio le parole esattamente. Eh, mi ha colpito molto. Ho subito pensato a eh, poemi eh, della parla um, classicità, insomma, addirittura evidentemente ultime, eh, proprio per, poter spuntarti naturalmente, di Dionisia, di nonno di Panopoli, un autore del VI secolo d.C., quando ormai la classicità greca era eh, lontana quasi quanto eh, lontana vuol dire dal, dal, appunto, dal, dalla contemporaneità quasi quanto sono legittimi per noi. Eh, insomma, è un'attenzione un al dialetto eh, che secondo me non, non, non viene intesa in questo caso dal da, da, da professor Antochini come una realtà cerebrale. Ma è una, uh, un cantiere, se vogliamo, un cantiere di parole, di materiali, verbali, qui eh, sono associati dei concetti, capaci di esprimere dei concetti e a partire dai quali si può ricostruire un mondo. Quindi, da, dall'idea di morte, o comunque di situazione che va a morire c'è cioè una rinascita la rinascita è la poesia questo è un pensiero che mi ha circolato in testa da quando mi ha scritto questa questa mente, il professore eh, per spiegare proprio la sua scelta non mando un testo organico, articolato, mando quella che è una mia testimonianza personale, la poesia quello che ho fatto in tutti questi ultimi trent'anni e, ehm, e poi, appunto, mh, nello specifico ci ha comunicato il dono dell della quattrocentesima in in volta. Insomma, che non è cosa da poco, abbiamo un merito quindi, grazie ancora. E poi, ecco, volevo chiedere al signor Parmiani o al signor Giuffrida se vogliono intervenire. Eh, Parmiani fa parte del comitato scientifico di Aletti, uno degli unici membri. Ebbene, il signor Giuffrida è eh, il responsabile di un'associazione culturale che ha presentato uno dei progetti vincitori nell'annualità 2016 e nel caso del signor Giuffrida ho in mente questo libro questo audiolibro che presenta delle favole della dell'Apennino Antonio di Vergato, che, che puntano proprio eh, diciamo il di questo progetto era proprio la salvaguardia, oltre naturalmente alla valorizzazione, di un patrimonio favolistico che altrimenti rischia di, di scomparire, come si diceva Quindi non so se il signor Giuseppe vuole dirci qualche cosa, eh? e poi naturalmente spero anche del signor Fabiani, insomma, da qualche considerazione insomma.